e diamo inizio a questo webinar la transizione energetica in Europa, quali le prossime sfide, uh, un evento uh, programmato nell'ambito del progetto Il Parlamento dei diritti ecco, e cofinanziato dall'Unione Europea. Vogliamo parlare uh, quindi appunto di quello che si sta facendo per la transizione energetica in Europa e per gli obiettivi uh, come dire, di neutralità delle emissioni di carbonio. Oggi con me ci sono l'onorevole Nora Evi, eurodeputata del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, la dottoressa Maria Grazia Medulla, responsabile di clima ed energia del WWF Italia, il giornalista Samuele Maccolini di Torcia. E Tra i vari temi che andremo a toccare eh, ci saranno quelli che riguardano appunto gli obiettivi che l'Unione Europea si è prefissa entro il 2050 di ridurre le proprie emissioni arrivando ad essere neutrale con la, con la propria impronta di carbonio, e del come e del perché per andare incontro a questi obiettivi e perché questi vengano realizzati, si deve passare necessariamente dalla transizione energetica, essendo la produzione di energia l'attività umana che produce più CO2. E... Per riuscire a realizzare questi obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica, l'Unione Europea e le istituzioni europee stanno cercando di legare la transizione ovviamente anche all'economia con la cosiddetta finanza verde e finanza sostenibile. Uh, uno uh, diciamo, dei tanti uh, modi in cui uh, si sta procedendo in questa direzione è la cosiddetta tassonomia verde, ovvero la classificazione di quelle attività economiche che possono aiutare la decarbonizzazione e la transizione energetica. Questa tassonomia Verde che negli scorsi anni, nello scorso anno, è stata diciamo, ultimata all'inizio di quest'anno, all'inizio del febbraio eh, di quest'anno, eh, è stata diciamo, emendata, sta cercando di essere emendata con quello che viene chiamato l'atto delegato complementare sull'iniziativa della Commissione che vuole introdurre l'energia nucleare e l'energia prodotta con il gas quali fonti di transizione e quindi considerarle energie in un certo modo verdi. Vi è stato da subito come dire, un forte dibattito eh, su questo tipo di classificazione, dibattito che è stato anche eh, come dire, nutrito dal fatto che lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche alla Russia hanno fatto sì che il prezzo del gas salisse in maniera sensibile e con questo l'inflazione, creando quindi una situazione molto delicata. Vorrei quindi chiedere, eh, vorrei quindi iniziare a dare la parola all'onorevole Eleonora Evi per chiedere il punto di vista della politica per quanto riguarda queste tematiche. Grazie, grazie molte. Intanto grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti. Eh, dunque, temi complessi, temi enormi, vastissimi eh, che tento di, eh, di affrontare eh, con ordine. Dunque. Sì, l'Unione si è data degli importantissimi obiettivi ha fissato nella sua legge europea sul clima ormai già eh, da tempo l'obiettivo eh, della neutralità climatica al 2050 e un obiettivo eh, intermedio di riduzione dei eh, gas a serra al eh, 2030 del 55%. E, eh, però in questo momento storico non ci stiamo rendendo conto che bisogna fare di più, bisogna accelerare eh, questo processo e bisogna eh, velocizzare la trasformazione di eh, non soltanto del nostro sistema energetico ma di tutta la nostra economia eh, in particolare ci siamo come risvegliati da un brutto sogno eh, veramente una, un gran, una sorta di grande incubo i leader europei si sono improvvisamente svegliati eh, da questo brutto sogno eh, rendendosi conto che le politiche energetiche dell'Unione negli ultimi decenni hanno consegnato eh, il nostro continente ad una fortissima dipendenza delle importazioni eh, di combustibili fossili, in particolar modo ovviamente adesso dalla, eh, dalla Russia e questa guerra, questa guerra vergognosa, questa guerra criminale eh, che è in corso ci sta facendo appunto molto riflettere rispetto alle scelte politiche fatte nel corso degli anni se avessimo iniziato da tempo una transizione energetica ed ecologica eh, quando anche molte forze politiche in particolare i verdi chiedevano eh, di eh, maggiore ambizione di accelerare questo processo oggi forse non ci troveremmo in una situazione così eh, complessa e così eh, grave però eh, questa eh, guerra eh, ha eh, appunto ha fatto aprire gli occhi, ma attenzione, la, il tema dell'aumento del, eh, dei prezzi delle bollette, in particolar modo la crisi energetica, era un processo già in corso eh, già da eh, più tempo. E io parto subito anche da questo eh, ragionamento, da, ehm, da questo fatto che io trovo assolutamente eh, scandaloso e che ci racconta una volta di più quanto eh, aver. Eh, concepito e costruito tutta la nostra economia in particolare il modo il sistema energetico sulle fonti fossili sia stato estremamente sbagliato dannoso e pericoloso e oggi anche particolarmente ehm, eh, pesante soprattutto eh, sulle fasce più eh, fragili più deboli della nostra popolazione mi spiego meglio eh, una delle questioni che noi abbiamo eh, denunciato fin da subito è la vicenda vergognosa degli extra profitti quindi Profitti miliardari fatti dai colossi energetici che hanno di fatto guadagnato eh, sulla pelle dei cittadini e delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, facendo appunto profitti di gran lunga superiori rispetto a quanto preventivato questo perché perché come ormai sappiamo bene tutti la questione qui è molto semplice aziende energetiche che avevano fissato dei contratti di acquisto di gas lungo periodo quindi con un prezzo fisso hanno però potuto venderli sul merc vendere questa materia prima sul mercato a prezzi appunto gonfiati esorbitanti e questo ha una ricaduta devastante eh, sui cittadini e sulle imprese bene eh, dall'Unione Europea è arrivata una voce fledile sottile per iniziare a dire tassiamo questi extra profitti eppure poco si è mosso in Italia eh, quello che è stato fatto è dal mio punto di vista assolutamente eh, eh, limitato e eh, è assolutamente insufficiente in particolare penso al fatto che eh, oggi questi extra profitti vengano tassati per il 25% ma questi sono soldi dei cittadini ovvero 40 miliardi questo è il calcoli del, del governo italiano che ha eh, calcolato 40 miliardi di extra profitti soltanto negli ultimi sei mesi questi sono soldi che non possono essere tassati al 25%, perché significa fare il solletico a queste enormi eh, aziende eh, energetiche. Questi sono soldi che vanno restituiti in toto alle famiglie e alle imprese italiane. Perché sono partita da questo? Perché credo che parlare oggi della questione energetica non si possa prescindere anche da, un, dalla questione sociale, perché noi stiamo vedendo sempre di più come in questo momento storico sempre di più le diseguaglianze sociali aumentano aumentano a livello globale nord e sud del mondo aumentano a livello europeo e aumentano a livello italiano e anche a livello di singola eh, città di singolo comune e questo è drammatico dopo una pandemia e ora con una guerra tutto questo non può essere taciuto e non può non essere affrontato e io ritengo che quindi anche a partire dal sistema energetico e dal modello energetico di riferimento che noi abbiamo noi abbiamo moltissimo lavoro da fare per cambiare e per avviare quindi appunto questa transizione eh, energetica eh, ed ecologica che eh, parto anche da questo come, come elemento dal mio punto di vista in, importante e cruciale su cui iniziare un ragionamento. Noi dobbiamo cambiare un modello energetico che fino ad oggi si è basato moltissimo su pochi grandi attori, pochi grandi soggetti che hanno prodotto e avuto le capacità, le... La, la, la, diciamo la stazza è eh, la possibilità di eh, produrre e distribuire energia verso un modello energetico distribuito orizzontale che faccia del cittadino e del singolo ehm, eh, cittadino e della singola impresa del, della singola famiglia eh, un eh, autoproduttore autoconsumatore di energia garantendo quel diritto che è stato sancito dalle regole europee nella scorsa legislatura è stato vera, eh, introdotto una, un vero e proprio nuovo diritto per i cittadini ovvero quello di poter appunto eh, produrre e autoconsumare la propria energia il cosiddetto prosumer e io credo che questo è il modello a cui no, noi dobbiamo guardare e dobbiamo lavorare per velocemente mettere in campo delle soluzioni per appunto cambiare ehm, il, nostro, ehm, il nostro modello energetico eh, perché si tratta di un modello energetico democratico e resiliente e soprattutto eh, questione cruciale in questo momento storico, eh, ci aiuta eh, fortemente a contrastare la crisi climatica. Crisi climatica che, eh, nonostante i grossi, enormi avvenimenti che stiamo subendo, che stiamo vivendo, è lì, è presente e continua, dal mio punto di vista, a non essere affrontata con la dovuta emergenza, con la dovuta urgenza, con la dovuta determinazione e col dovuto coraggio. Eh, non siamo noi, non, sono, non è il Parlamento europeo, non sono... Eh, I verdi, ma eh, eh, sono ehm, eh, i campanelli di, su di allarme suonati eh, da moltissimo tempo da parte della scienza a ricordarci appunto quanto la finestra di azione per intervenire e cambiare il corso delle cose, quindi limitare l'aumento della temperatura a un grado e mezzo sia. Eh, sia cruciale sia appunto una, un qualcosa di urgente da mettere in campo velocemente ma ci sono anche altre indicazioni molto chiare che dovrebbero essere ascoltate proprio in questo momento storico io penso alla, alle valutazioni dell'agenzia internazionale per energia che già nel 2020 nel 2021 ha eh, prodotto una, una relazione in cui eh, disegnava gli scenari per arrivare al cosiddetto appunto net zero nel 2050, in cui diceva in maniera molto, molto chiara che nuovi investimenti in eh, infrastrutture fossili non sono di aiuto in questo momento a raggiungere appunto i nostri obiettivi climatici. Non sono in alcun modo di aiuto e che quindi qualunque tipo di eh, investimento eh, dovrebbe appunto essere abbandonato. Eh, io um, l'Agenzia Internazionale per l'energia, che peraltro appunto non è un, uh, come dire, un, un ente di uh, estremisti ambientalisti, um, che, che insomma, come o radical chic, come qualcuno in passato ha definito anche uh, gli ecologisti, uh, ma appunto un'agenzia uh, un assolutamente autorevole, che ha però ben chiaro anche quali sono le priorità di azione. Tra le priorità, e qui mi voglio soffermare velocemente, che uh, eh, a livello globale ma soprattutto a livello europeo ed italiano noi dovremmo mettere in campo rapidamente velocemente c'è cioè la riduzione dei consumi energetici che è il grande tema su cui io vedo pochissima azione politica e eh, appunto um, eh, um, eh, come dire um, impegno politico con misure concrete eh, va detto questo lo voglio dire in maniera molto chiara il eh, il pacchetto proposto dalla Commissione Europea Repower EU, pubblicato recentemente, finalmente mette eh, un accento forte sul tema dell'efficienza energetica e ovviamente dello sviluppo delle eh, rinnovabili. Scusate, eh, perdonate, ho ricevuto una chiamata, ecco, perdonatemi. Eh, dunque, eh, il, il pacchetto Repower EU eh, è senza dubbio stato un pacchetto molto importante perché segna eh, davvero, eh, forse per la prima volta, una grandissima attenzione sul tema appunto rinnovabili e efficienza energetica e fa una cosa molto importante, aumenta l'ambizione, il livello di ambizione delle politiche, delle proposte legislative sul tavolo nell'ambito del pacchetto fit for 55 dove la commissione si è impegnata a rivedere eh, le sue direttive in particolare penso appunto alla direttiva sull'efficienza energetica eh, direttiva fondamentale che finalmente eh, viene ehm, eh, come dire eh, messa dal mio punto di vista più in luce e eh, eh, valorizzata per quelle che sono le enormi potenzialità che ha appunto l'efficienza energetica. Eh, in particolar modo la Commissione propone e chiede ai legislatori di aumentare i target di efficienza energetica al 2030, cruciale, perché poi il 2030 sarà ed è quel, eh, quel, quello step eh, cruciale, fondamentale per garantire che le nostre politiche raggiungano i nostri, gli obiettivi eh, climatici eh, bene ehm, io eh, ritengo eh, quindi con un buon passo avanti fatto dalla Commissione Europea ma ancora i giochi sono aperti eh, perché dico questo? Perché il Parlamento europeo eh, sta in questo momento rivedendo tutta una serie di, eh, appunto di, di, di direttive, di regolamenti, in particolare sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili. Io ho seguito in Commissione Ambiente la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e sono riuscito ad ottenere un obiettivo più ambizioso per il 2030 perché, ripeto, qui è cruciale, ci giochiamo tutto. L'energia migliore, quella più pulita, quella più economica è quella che non utilizziamo e quindi la grandissima attenzione deve essere messa Messa per la prima volta davvero sul tema della riduzione dei consumi energetici e dell'efficienza energetica ci sono innumerevoli dati che ci dicono quanto oggi questa strada sia, sia vincente se pensiamo per esempio che un, un incremento di un punto percentuale di efficienza energetica toglie fuori dalla povertà energetica 7 milioni di persone sono numeri incredibili per ogni punto percentuale di efficienza energetica noi andiamo anche a ridurre i nostri consumi di petrolio del 3.5 e di gas del 2.5. Questi sono numeri che appunto fanno molto riflettere e ci dicono una volta di più quanto eh, le politiche di efficienza energetica siano cruciali. Però è qui uh, un ultimo... Uh, eh, Un'ultima stoccata, eh, tornando in casa nostra a livello italiano. Io vedo mh, poca attenzione su questo tema, in particolar modo in questo momento, quando eh, abbiamo appunto necessità fortissima, prima ancora di andare a capire e vedere come diversificare i nostri approvvigionamenti di, eh, di fonti fossili, in particolare di gas, di fare una, intanto una valutazione di quello che ci serve e mettere in questa valutazione, eh, appunto. Ehm, in via prioritaria tutti quei benefici potenziali che, che misure di efficienza energetica che non sono soltanto ed esclusivamente la ristrutturazione degli edifici ad esempio sicuramente un tema su cui l'Italia ha iniziato magari prima di altri paesi a fare delle proposte penso con il super bonus 110%, per cento che però è una misura che Incentiva ancora le caldaie a gas e quindi, comunque, ci fa rimanere legati ad un modello fossile e va ad intervenire così a, a, a pioggia, un po' a, su chiunque, quando noi invece dovremmo intervenire prioritariamente su quelle famiglie, su quella fascia di popolazione più vulnerabile che spesso vivono anche in quelle condizioni e in, in, in edifici anche molto più ehm, eh, eh, eh, inefficienti sotto il profilo appunto, energetico. Eh, ma non è soltanto una questione del parco edilizio. Abbiamo un mondo di possibilità da poter ehm, cogliere nel, in ambito industriale. Se pensiamo che le, gli audit energetici a livello industriale che vengono realizzati molto spesso rimangono, rimangono raccomandazioni sulla carta, ovvero ci sono potenzialità incredibili da poter sfruttare finché queste raccomandazioni non vengono tradotte in qualcosa di più stringente, di vincolante, magari anche con poi un aiuto, chiaramente anche da parte di, eh, de, de, del governo, da parte di eh, misure eh, anche economiche per stimolare e favorire eh, l'efficienza a livello industriale, è una, una, un altro come dire, un altro. Ehm, un altro, uh, una, un, uh, un altro elemento che noi andiamo a perdere e che non, stiamo, andando, non lo stiamo valorizzando sufficientemente. Ma penso anche ad altre misure, penso allo smart working che abbiamo imparato tutti quanti a conoscere dopo, uh, durante gli anni della, questi due anni orribili di pandemia, ma che oggi comunque poi dovrebbe sempre di più iniziare a far parte di... Uh, eh, politiche eh, del lavoro in cui appunto mettiamo anche al centro il tema dell'efficienza energetica o ad esempio una Forte ehm, eh, investimento sul trasporto pubblico per spostarci, spostare dall'auto privata all'uso dell'auto, noi abbiamo costruito le nostre città e i nostri territori a misura di auto e non certa misura di uomo. Dobbiamo invece ripensare questo e potenziare eh, il trasporto pubblico è una via prioritaria, la via prioritaria per ridurre anche i consumi energetici. Quindi eh, andando a concludere, eh, in questo momento eh, storico. Eh, io ritengo che da parte della Commissione Europea arrivino forti segnali eh, importanti sui, eh, per aumentare l'ambizione su questi importanti temi dell'efficienza energetica e delle rinnovabili, purtroppo anche il Repower EU lascia una porta aperta molto grande dal mio punto di vista a nuovi, a nuovi investimenti in infrastrutture eh, fossili, in particolar modo perché chiede agli stati membri, dice agli stati membri di poter aggiungere un capitolo ai loro piani di ripresa e resilienza in, eh, per andare appunto a individuare eventuali infrastrutture fossili da poter realizzare, ehm, anche, che peraltro andando in deroga del principio eh, di non arrecare danno significativo all'ambiente che dovrebbe essere un principio chiave, cardine, su cui basare tutte le politiche eh, europee, Quindi, ehm, Arrivano però importanti segnali eh, da parte della Commissione europea, io mi auguro che il nostro paese sia pronto e, e sappia cogliere questi importanti nuovi obiettivi e nuova ambizione eh, perché vedo un paese invece ancora molto lento, in particolar modo sul fronte delle rinnovabili, ma credo che poi Mare Grazia Midulla entrerà sicuramente su questo perché davvero il nostro paese è, è davvero in ritardo sul dispiegamento di, eh, eh, di impianti di energia eh, rinnovabile eh, e chiudo con una battuta sulla tassonomia eh, evocata all'inizio che oggi è, arriva al, alle sue battute finali. Eh, perché dico questo? Perché eh, è vero l'atto delegato complementare proposto dalla Commissione europea per definire come investimenti sostenibili anche alcuni investimenti in nucleare e eh, gas dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, eh, mina alle fondamenta quello che doveva essere un regolamento eh, per istituire una sorta di golden rule eh, per gli investimenti verdi. E infatti le critiche sono piovute da ogni dove, in particolar modo il gruppo anche di finanza sostenibile che ha lavorato, alla stesura eh, dei criteri per della tassonomia eh, ha eh, dato un parere molto negativo rispetto a, ehm, a, a questa decisione. Eh, la discussione che è, si è tenuta appunto ieri in Parlamento europeo. Eh, dal mio punto di vista è anche abbastanza indicativa rispetto appunto alla frammentazione in questo momento di opinioni ma un dato è certo ovvero il mondo della finanza il mondo eh, finanziario si aspetta chiarezza e questo tipo di atto delegato invece va a fare esattamente l'opposto va a confondere ancora di più ehm, eh, le acque cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno e poi fa un'altra cosa molto grave perché ogni euro che noi andiamo ad investire in fonti fossili o in nucleare è un euro che noi Stiamo andando a togliere alle altre azioni prioritarie di cui parlavo prima, in particolare efficienza energetica e rinnovabili e questo dal mio punto di vista è molto molto grave. Eh, eh, il punto sul, sul cosa succederà eh, in questo momento, a livello di stati membri la situazione è super frammentata e vediamo una Francia che ovviamente chiede e ha fatto carte false pur di avere questo atto delegato, eh, quindi è molto molto difficile che eh, questo atto delegato complementare possa essere bocciato a livello di Stati membri. C'è però una possibilità che sia il Parlamento a farlo, il Parlamento si è già attivato su questo. Noi abbiamo come Verdi presentato una obiezione a questo atto delegato, che verrà discussa e votata eh, prossimamente in commissione, e poi in seduta plenaria a luglio. Una, una obiezione firmata da più gruppi politici e questo è un importante segnale che sta a significare la trasversalità con cui eh, ci stiamo opponendo a, questo, a questa eh, proposta da parte della Commissione Europea, quindi c'è un margine. Io sono fiduciosa che possa essere bloccato e, eh, perché, ripeto, eh, l'introduzione di questo... Eh, di una classificazione eh, degli investimenti verdi che va a includere anche investimenti pur con tutte le eh, criterie e paletti che la Commissione Europea ha cercato di mettere, ma sono assolutamente in, inefficaci e, eh, e in ehm, assolutamente ehm, inutili dal momento che appunto si va a lanciare un messaggio completamente Sbagliato e distorto proprio a un mercato finanziario e a, uh, agli investitori che oggi dovrebbero concentrare i loro sforzi in tutt'altra direzione. E io mi auguro che il Parlamento europeo potrà essere in grado di bocciare questo atto delegato complementare. Grazie all'onorevole Eleonora Evi e per diciamo questo ricco intervento pieno di spunti e vorrei proprio uh, partire dalla fine per passare poi la parola adesso alla dottoressa Miluna del DVF. Ovvero, eh, lei, parafrasando quello che ha detto lei sulla tassonomia, è come il postulato delegato alla tassonomia europea per l'inclusione dei gas e nucleare è qualcosa di controintuitivo, so che manda dei segnali discordanti soprattutto agli investitori. e Se non sbaglio, proprio la dottoressa Medulla l'ha definito qualche giorno fa sui, su Twitter, che è come introdurre i All'interno di una dieta. Ecco partendo da, da questo spunto, qual è la posizione del WWF sulla tassonomia e in generale sulle politiche ambientali eh, che l'Unione Europea e la Commissione Europea sta proponendo in questo momento storico? E credo che sia mutata, dottoressa. Scusi. Eh sì, non ho, mi sono vantata troppo di essere molto familiare con Zoom e quindi immediatamente. La legge di Murphy mi ha colpito. E... Allora, prima di tutto io non sono qui a dare classifiche. Certamente l'Unione Europea rispetto all'Italia mostra una notevole sensibilità su queste tematiche, ma ancora è sottoposta a una notevolissima, eh, fortissima pressione da parte delle lobby fossili. Se voi andaste a Bruxelles, trovereste probabilmente un team, e già noi siamo messi bene, di 5-6 persone eh, del WWF che si occupano di clima ed energia, e, e diciamo, una frotta di 300-1000 persone, eh, lobbisti che si occupano di energia dal punto di vista business, dal punto di vista oil and gas, eh, sicuramente Leonora lo sa perché sarà sottoposta anche lei a, a un fuoco di fila e richieste di contro eccetera eccetera eh, quindi è ovvio che eh, l'Unione Europea ne risente ma risentiamo del fatto che la transizione in realtà sta avvenendo e io vedo questo questi diciamo questi atti di guerra che sono in fondo atti di debolezza, eh, come anche un sintomo del fatto che la transizione sta avvenendo. Eh, andiamo a vedere quali sono i problemi del popolo e della nazione russa e vediamo che uno dei problemi è che tutta la loro economia dipende dagli idrocarburi, eh, è fondata sugli idrocarburi. Eh, questo è una questione che, che, che dovremmo affrontare. Eh, chi segue, come, come capita a me, eh, da molti anni i negoziati internazionali sa che questa è una delle cose che è al centro. Eh, alcuni stati, per esempio l'Arabia Saudita, chiedono da tempo delle compensazioni, cioè chiedono di essere compensati per i mancati guadagni che avranno dai combustibili fossili se il mondo decide di non bruciare tutti i combustibili fossili che sono sottoterra, cosa che provocherebbe naturalmente un cambiamento talmente di, di tale portata che eh, moltissime cioè la gran parte del mondo come lo conosciamo non, non ci sarebbe più e questo, eh, questa questione è ovviamente molto importante eh, però contemporaneamente a questo eh, No, L'Europa sta anche scoprendo che nelle fonti rinnovabili e nell'uso razionale eh, dell'energia, risparmiandola dove è possibile, c'è il futuro. Eh, praticamente un, un continente che non ha fonti fossili, perché quando voi sentite la propaganda che dice ah perché non andiamo a cercare il gas nell'Adriatico eccetera eccetera è solo propaganda l'ha detto pochi giorni fa in un'intervista l'ex amministratore delegato dell'ENI Mincato che diceva eh, c'è una quantità irrisoria di gas nel, nel, nel, nel nostro sottosuolo noi abbiamo fatto i calcoli e anche comprendendo diciamo la parte più difficile da, da raggiungere eh, e da, da estrarre il gas basterebbe un anno un anno e mezzo al massimo quindi è evidente che la, la, la soluzione non è nel nostro sottosuolo la soluzione è rivolgersi ad altro rivolgersi ai combustibili tra virgolette di cui eh, non solo noi abbiamo piena disponibilità ma di cui avremo sempre piena disponibilità e in particolare il sole e il vento e la situazione climatica peraltro dovrebbe indurre l'Europa ma in particolare i paesi del Mediterraneo e in particolare l'Italia a fare fretta perché il, il Mediterraneo è un hotspot climatico cioè questo vuol dire che nel Mediterraneo c'è un, una probabilità che alcune condizioni estreme si verifichino, in particolare le condizioni di ondate di calore, adesso siamo alla vigilia di un'ondata abbastanza forte di calore e soprattutto la cosa che preoccupa tantissimo che si, si, è che è un'ondata che arriva a maggio, cioè arriva eh, prematuramente, molto prematuramente, e, e, e... siccità quindi per pe penurie d'acqua l'acqua sarà la grande questione del futuro è già la grande questione del presente e e poi e poi anche fenomeni estremi del tipo anche quelli che ho detto precedentemente sono fenomeni estremi ma fenomeni del tipo alluvioni quindi eh, grande, grande, preci grandi precipitazioni in un arco di tempo limitato che provocano disastri come tutti noi sappiamo il Mediterraneo è uno di, delle zone eh, delle regioni del mondo in cui questo si verificherà maggiormente accanto all'aumento delle temperature che ormai stiamo vedendo stanno provocando problemi alla salute di natura molto molto forte eh, L'abbiamo visto ovviamente in altri organismi viventi, in Pakistan con 50 gradi abbiamo assistito a fenomeni incredibili tipo gli uccelli che volando poi cadono a terra secchiti per il caldo perché collassano, ma anche il corpo umano non è fatto per temperature come quelle che si sono verificate in Pakistan di oltre 50 gradi. E il corpo umano, in realtà, è fatto per temperature di circa al massimo sui 37 gradi, che è appunto la nostra temperatura. Tutte le situazioni in cui il corpo umano non riesce a traspirare provocano una sofferenza grossissima, e anche conseguente, se anche, anche molto, molto rischiose. Tutto ciò detto è evidente che, che, che noi abbiamo la necessità urgente di eh, cercare. Non dico di fermare, ma perlomeno di eh, rallentare fortemente e in prospettiva fermare questa, questo, questo trend che ha investito eh, per nostra responsabilità, per, perché l'abbiamo eh, avviato bruciando i combustibili fossili e deforestando principalmente, ehm, che ha investito il nostro pianeta. Contemporaneamente al, al cercare di mitigare il cambiamento climatico, la crisi climatica in atto, dobbiamo adattarci. Che vuol dire adattarsi? Non vuol dire cercare di prendere qualche, qualche misura per contenere la situazione, vuol dire cambiare fortemente perché noi dobbiamo prepararci e anzi, diciamo così, attrezzarci a un mondo che non è più lo stesso mondo dei nostri padri. Eh, quindi dobbiamo già prendere in considerazione quali saranno le parti di costa che verranno sommerse da dal, dall'innalzamento del mare eh, sperando di limitare questo innalzamento del mare ma eh, insomma ci, saranno, ci sono delle parti di costa a rischio c'è cioè l'Enea che ha condotto varie ricerche e c'è un, un sociologo americano che tra l'altro qui io sono molto affezionata perché ho letto dei libri che mi hanno molto formata che si chiama Richard Sennett eh, che si occupa adesso di adattamento proprio delle città e lui diceva eh, a Venezia non è pensare al mose, lui non diceva il mose ma noi che lo conosciamo non è pensare al mose ma pensare a come eh, vivere nella città con il mare che si è già si è, si è innalzato e quindi non, lui diceva addirittura sommersa, io spero che non succederà mai però questo... E la mia resistenza diciamo al fatto che, che, che, che, che, che a certi scenari tutti quanti noi speriamo io ho sempre sperato tantissimo di sbagliarmi nella mia vita e ero all'IPCC nel 95-96 e vi posso dire che tutti gli scenari che hanno che loro davano per la metà del secolo si sta, cioè tutti, alcune delle cose che loro dicevano che si sarebbero verificate per la metà del secolo si stanno verificando oggi, quindi non c'è da stare E mh, Ho molto calcato la mano sull'adattamento perché il nostro paese, a differenza dell'Unione Europea che sta cercando di spingere gli stati ad attrezzarsi, è particolarmente indietro. Quindi quando ho detto il Mediterraneo, noi dovremmo essere tra quelli che chiedono le misure maggiori, in realtà noi siamo quelli che neanche si attrezzano per, per, per quello che sta succedendo. Eh, noi capiamo solo le emergenze in Italia, quindi noi diciamo l'unica cosa che, che abbiamo è la protezione civile e in, in caso di emergenza abbiamo la protezione civile. Ma non è questo un buon modo per, per agire. Noi dobbiamo cercare di vivere nel modo migliore nelle nuove condizioni e questo è il fondo dell'adattamento. Dovete tutti quanti voi premere molto perché si approvi il Piano Nazionale di Adattamento che fermo ormai da cinque anni perché è stato fatto nel 2017, è stato sottoposto a consultazione, noi abbiamo risposto alla consultazione nel 2018 è stato rifatto, poi è stato portato in conferenza dei servizi, poi in conferenza dei servizi hanno detto no, ma ci vuole la, masse, la la valutazione ambientale strategica, hanno fatto la valutazione ambientale strategica, hanno detto che andava modificato radicalmente e adesso non sappiamo chi se ne sta occupando, ve lo confesso, non so chi se ne sta occupando al Ministero della Transizione Ecologica. E... Altri, altri argomenti eh, di cui avete parlato, di cui avete posto, posto sul piatto, è naturalmente quali sono gli strumenti della mitigazione. Eh, oggi le fonti rinnovabili, abbiamo detto, sono anche uno strumento di indipendenza energetica, ma sono il principale strumento, anzi oserei dire, le uniche tecnologie che ci consentiranno di attuare la decarbonizzazione, anche eh, contemporaneamente el elettrificando sempre più vasti settori della, della, della produzione anche industriale, insomma, di, di, di, laddove consumiamo energia, elettrificando questo consumo di energia. E questo el come come si svolge? Come, si, come si, si, si può fare? Si può fare benissimo perché appunto abbiamo visto per esempio che il petrolio può essere sostituito dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalle auto elettriche. Ormai l'elettrificazione avviene in vastissimi settori. Eh, possiamo dire che in tutti i trasporti su gomma e siamo oggi in grado di evitare i, i combustibili fossili. Eh, stiamo risolvendo, si stanno risolvendo tutte le problematiche che, che poi ci sono eh, rispetto a questo, e, però, eh, anche qui ritorniamo in Italia, però l'Italia ha deciso, unico paese europeo, di dare gli incentivi anche alle auto che, che vanno con i combustibili fossili. Voi capite bene che gli incentivi, che cosa sono in fondo? Sono uno dei pochi strumenti che ha lo Stato, in una eh, diciamo, economia di mercato e, e fondata su principi liberali, eh, uno dei pochi strumenti che ha lo Stato per cercare di indirizzare le cose anche a vantaggio di tutta la comunità. Se noi gli incentivi li usiamo per le tecnologie che dobbiamo abbandonare, è chiaro che stiamo facendo qualcosa di profondamente sbagliato. E questa, questo provvedimento non è un provvedimento a costo zero ma avete un miliardo l'anno per otto anni quindi insomma si tratta di bei soldi vostri soldi perché questi sono soldi che voi giovani eh, state prestando alla generazione attuale non, non sono soldi diciamo così tirati fuori da qualcuno qualche benefattore Ehm poi sull'efficienza io volevo fare un accenno a una questione l'efficienza in Itali Italia l'Italia era qualche anno fa, diciamo una decina d'anni fa, era considerata uno dei paesi più efficienti d'Europa e a poco a poco abbiamo perso posizioni, abbiamo perso posizioni semplicemente perché noi gli appunto gli investimenti non li facciamo nel futuro, li facciamo sempre nel passato, quindi ovviamente non abbiamo eh, condotto nessuna innovazione eh, in modo ragionato. Però anche i provvedimenti che ci sono e che teoricamente sono positivi come il 110%, eh, hanno un, un, presentano un problema che è quello che puntano poco sull'efficienza. Perché un altro problema nostro, e qui bisogna che rizzate tutti le orecchie quando sentite parlare di provvedimento per l'ambiente, eccetera, eccetera, è che si dice che si fa un provvedimento per l'ambiente, poi in realtà eh, questi provvedimenti non finanziano, eh, diciamo, dei risultati ambientali. Forti come potrebbero. Eh, per esempio eh, la prima versione del 110% di, finanziava le cattaglie a gas, eh, si finanziano le seconde case, eh, ecco si finanziano diciamo le, le case dei ricchi. Tutto questo non, non, non fa bene alla, alla causa dell'efficienza che tre, peraltro secondo me è il vero provvedimento per di lotta alla povertà energetica ho spesso ricordato perché queste sono le piccole episodi che fanno che, che, che, che, che contano nella vita ero in un dibattito a Spinaceto che è una zona periferica di Roma eh, Stavo parlando della importanza degli elettrodomestici efficienti eccetera eccetera adesso li comprate sempre qualche, ogni volta che comprate un elettrodomestico, che mi offrono già quello efficiente, eh, allora era proprio una rarità. Si avvicina una vecchietta e mi fa io, signori, lo farei molto volentieri, però eh, costa, e io i soldi non ce l'ho. Ecco, adesso ovviamente gli, gli elettrodomestici efficienti forse costano, diciamo, non, non, non, non, non richiedono al consumatore grandi esborsi, però allora era così. Noi dobbiamo rendere la transizione alla portata di tutte le tasche. Questi sono, e non solo, ma se noi mettiamo le persone nella condizione di non consumare troppa energia, gli faremo loro un grandissimo favore invece che finanziarli per sprecare energia. E ultima questione che vorrei mettere nel piatto, per, per poi finire anch'io con la, con la, la, la tassonomia, e la questione del che cosa ci manca per la transizione. Noi stiamo parlando della necessità delle rinnovabili, stiamo parlando dell'efficienza energetica, stiamo parlando anche in un contesto in cui c'è in atto una, una, una rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale eh, avrà molti punti di contatto con la rivoluzione energetica, naturalmente basta pensare alla questione dell'elettrificazione e delle potenzialità di risparmio ma anche per l'adattamento perché la gestione dell'acqua la gestione, la lotta contro gli sprechi dal possono avere grandissimi strumenti in più però tutto questo richiede persone che lo sappiano fare Ed è qui ritorniamo sempre ai giovani io sono ho un'ossessione su questo secondo me noi non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare e la prima cosa che non stiamo facendo è pensare alla formazione delle, delle, delle figure che ci servono e non le figure del passato. La scuola in questo senso non sta facendo abbastanza, credo che i programmi scolastici l'ultima volta che siano stati visti, credo perché mi sono informata, e eh, non credo perché, <ride> e, e siano stati rivisti vent'anni fa, eh, nei libri di testo degli studi professionali, mi dicono che c'è qualcosa qui, qualcosa là, ma che nessun, non c'è un, un quadro preciso della formazione che serve. Non ci sono i corsi per, diciamo così, fare in modo che la, la forza lavoro del passato, dei combustibili fossili, possa eh, andare verso le rinnovabili. Questo è un grave problema che non viene affrontato. Insomma, la transizione, sono tante cose, richiederebbe uno sforzo straordinario e, e, e, e secondo me il nostro governo, io lo, lo dico con franchezza, eh, nella sua complessità, non dico Mario Draghi perché lui lo dice spesso, però poi nell'azione di governo di tutti i ministri questa, questa spinta francamente non la vedo. In tutto questo l'Unione Europea arriva con una proposta che è proprio frutto della pressione dei, dei combustibili fossili. Cioè i combustibili fossili ovviamente adesso sono un po' alla, sono preoccupati del fatto di vedere che persone che, che, che, che, che decidono la pace e la guerra de, si vedono così nella possibilità che gli investimenti del futuro non saranno più su di loro, che non saranno delle regalie come in fondo sono state anche delle regalie, diciamocelo, gli ultimi provvedimenti che hanno fatto fronte a un'emergenza per i cittadini e quindi da questo punto di vista nessuno, nessuno può dire nulla. Però eh, diciamo che hanno anche dall'altra parte eh, eh, dato soldi, non solo per quello che diceva Eleonora, ma hanno, hanno in, in qualche modo costituito un ulteriore sussidio ai combustibili fossili. E quindi è chiaro che gli investimenti privati, ma anche forse anche gli investimenti pubblici, definiti verdi, che saranno sempre più una fetta larga degli investimenti, non riguarderanno i combustibili fossili. Allora si cerca di scavare delle nicchie. Si cerca di scavare delle nicchie su due cose, che sono il gas, ancora noi in Italia. Abbiamo un dibattito idiota sul fatto che il gas è l'energia di transizione è idiota perché il 60% dei nostri consumi energetici sono coperti dal gas. Avete mai visto un'energia di transizione che è già l'energia di maggioritaria? No, è o, o sei l'energia maggioritaria o sei l'energia di transizione, invece no, la chiamano ancora energia di transizione. Adesso dobbiamo far fronte a questa enorme massa di gas e ridurre quello. E l'altra cosa ovviamente che c'è nella tassonomia è il nucleare. Sul nucleare penso che ne parleremo dopo ma il, la mia opinione è che è una discussione inutile. È una discussione inutile perché non c'è niente di nuovo, non c'è nessuna tecnologia nuova. Eh, il, ci sono stati due referendum all'ultimo referendum il nuovo nucleare è passato con il 94% il, il nucleare copre co, siamo buoni diciamo il 2% dell'energia mondiale a essere buoni con tecnologie che sono sempre le stesse da 50 anni perché non hanno fatto nessun progresso la fusione nucleare equivale secondo me al eh, teletrasporto come diciamo più o meno come come concretezza della tecnologia attualmente poi se, se arrivasse una tecnologia che pure si chiamasse nucleare ma che non, non comportasse tutti i rischi e i problemi del nucleare allora ne riparliamo ma attualmente non c'è quindi è una discussione inutile fatta per perdere tempo fatta per perdere tempo eh, ringrazio la dottoressa Miduda del WWF e prima di, parlare, la, prima di passare la parola a Simone Macroni di Torcia che porterà alcune domande che sono state fatte negli scorsi giorni su Instagram da eh, alcuni dei loro diciamo, follower, eh, vorrei proporre una delle domande che è arrivata in diretta da, da Facebook del pubblico, ovvero eh, ci chiedono se è possibile elettrificare i trasporti per affrancarci dalle fonti fossili nella misura in cui il consumo italiano annuo di diesel e benzina è comparabile a quello annuo di elettricità e che elettrificare i trasporti significa raddoppiare il fabbisogno nazionale di elettricità non facilmente raggiungibile a priori e forse ancora più complesso se questo tipo di eh, risultato si vuole ottenere solo con solare e fotovoltaico qual è la... un commento su questa domanda? Non so se l'onore c'è ancora, ma comunque io posso, posso dire che noi stiamo facendo degli studi sulla fattibilità del 100% rinnovabili nel settore elettrico al 2035. E, ma da tutti gli studi che hanno, che hanno fatto persone, diciamo così, super qualificate dall'Agenzia internazionale per l'energia allo alla stessa, alla stessa, stesso G7, in fondo l'ha detto, è chiaro che in questi studi già l'elettrificazione dei trasporti è, è, è contemplata. Se voi pensate che in molti stati, eh, anche diciamo indirettamente da quello che dice il G7, eh, è previsto che dal 2030, massimo 2035, le macchine con il motore endotermico non si venderanno più e quindi è evidente che questi calcoli non possono che includere anche l'elettrificazione eh, dei trasporti. Quindi queste sono le classiche cose, diciamo, la, la, le classiche dirittere diciamo, scontate, ma, non, ma chi, chi fa gli studi, chi fa le previsioni, chi fa i modelli, tiene conto dell'elettrificazione dei trasporti, perché oggi sarebbe idiota tenere conto, de, cioè e, e non, non tenerne conto. Grazie. Sì, io se posso aggiungere in realtà, eh, eh, d'accordissimo con Maria Grazia e eh, sono semplicemente a confermare una volta di più che eh, il divieto di vendita di, di, di auto con motore eh, endotermico eh, si avvicina sempre di più per essere una realtà, ovvero anche la Commissione Ambiente ha votato proprio, del Parlamento Europeo ha votato proprio eh, circa dieci giorni fa eh, la sua posizione, ora lo voteremo in plenaria, eh, nonostante appunto alcune... Eh, resistenze ma eh, la proposta sta passando e significa appunto una cosa molto semplice ovvero che eh, appunto il passaggio verso una mobilità eh, elettrica eh, è eh, come dire è vista come la strada per cambiare il, ehm, il settore dei trasporti e eh, però renderlo anche più efficiente perché eh, ehm, Dobbiamo anche dal mio punto di vista mettere un po' nel computo tutto quanto, quindi se da un lato eh, noi abbiamo, quello che anche dicevo all'inizio, eh, noi abbiamo senza dubbio anche un bisogno di abbandonare il modello dell'auto privata e del, eh, del mezzo privato per spingere fortemente sul trasporto pubblico che deve essere eh, trasformato il prima possibile in eh, una mobilità pulita e quindi elettrica eh, e eh, è possibile eh, anche noi abbiamo ehm, come verdi stiamo proprio realizzando anche noi abbiamo fatto una commissionato uno studio alla eh, lute university proprio per confermare lo scenario 100% rinnovabili a livello eh, europeo e eh, questo studio dai primi ehm, dai primi eh, risultati conferma che questa strada è possibile eh, qui si tratta senza dubbio di eh, eh, insomma elettrificando tutto noi siamo ben consapevoli che ci sarà una eh, necessità di eh, produrre energia eh, ma il, il tema qui è eh, ag agire come dicevo prima fortemente sulla riduzione dei consumi energetici e quindi sull'efficienza energetica e questo deve essere considerato prioritario, quindi non possiamo fare i conti ad un futuro, con, con un futuro in cui, eh, perché molti se, se, sento spesso dire questa cosa, aumenteranno i consumi energetici perché appunto elettrifichiamo tutto. Dobbiamo in realtà tenere in considerazione invece i grandi impegni che dobbiamo mettere in campo per dispiegare tutte le potenzialità dell'efficienza energetica. Grazie onorevole Evi. E a questo punto passerei direttamente la parola a Samuele che vi porrà le domande che sono state raccolte dai giovani. Sì, eh, ho ascoltato gli interventi deputata dell e della dottoressa Midulla e devo dire che li ho, ho trovati molto interessanti perché in un certo modo eh, i temi che sono usciti interessano molto la, nostro, la nostra community. E me ne sono segnate, ad esempio, tre le contraddizioni. Uh, per quanto riguarda i provvedimenti fatti a livello governativo, l'ansia, uh, questa ecoansia generazionale che diciamo, vediamo molto nei commenti che ci arrivano, abbiamo fatto uh, un uh, sondaggio domenica uh, in cui sono usciti fuori dei dati molto interessanti su questo punto: Mi sembrava uh, circa il 70% del, uh, di chi ci segue che ha abbastanza o molta paura di quello che verrà il cambiamento climatico e poi anche lo skill mismatch e, e questo è ancora forse più, più interessante perché riesce ad unire eh, da un lato il problema della nostra generazione, quello di cercare lavoro, avere un lavoro sia soddisfacente ma anche ben pagato, da un lato il fatto che appunto eh, non si trovi. Eh, forse effettivamente eh, se ci fossero le possibilità di eh, migliorare o portare più giovani a studiare eh, eh, corsi di studio, fare corsi di studio legati eh, all'ambiente sarebbe davvero molto positivo e comunque notiamo questa, questa attenzione eh, nei, nei commenti di chi ci segue. Per quanto riguarda eh, più la, la tassonomia, noi abbiamo lanciato nelle storie di ieri un piccolo sondaggio, abbiamo fatto una domanda, Abbiamo chiesto a chi ci segue eh, se sono aggiornati sulle ultime politiche energetiche europee, un tema che noi con Torcia abbiamo seguito fin da subito, mi ricordo che il primo post sulla tassonomia era addirittura dell'ottobre scorso. E diciamo che il risultato di, di questo sondaggio, di questa domanda, è che il, diciamo, la maggior parte eh, delle persone, la quota più grande di persone che hanno risposto circa mille persone, eh, hanno detto che appunto sono molto interessate, ma eh, non si informano, diciamo, non si informano troppo eh, su questi temi. Eh, la seconda risposta più popolare, con 500 eh, diciamo risposte, era mi interessano e sono informato, poi c'era eh, no, però mi interessano e vorrei informarmi di più, e eh, non mi interessano e non sono informato. Quindi sicuramente c'è un interesse, c'è anche una volontà, di informarsi di più e noi diciamo con progetti come Torcia cerchiamo di avvicinarci e di dare un attimo voce ai giovani e di capire anche quello che vogliono. E in questo senso eh, è interessante anche vedere le risposte che ci sono arrivate nel box che eh, abbiamo fatto dopo questa domanda. Eh, cioè eh, abbiamo chiesto se eh, la l'atto proposto dalla, dalla commissione che vuole introdurre sotto certi criteri eh, il gas e il nucleare nella tassonomia sia una cosa positiva o no. E eh, è successa una cosa che io mi aspettavo, eh, cioè che mh, diversi commenti, non, non dico tutti, ma molti erano abbastanza eh, favorevoli al, al nucleare, mentre quelli diciamo favorevoli al gas erano nettamente di meno. Eh, io ovviamente eh, prima di venire qui eh, a parlare con voi mi sono andata a vedere i, i commenti che ci hanno rilasciato i nostri follower nei post di quando parliamo di energia, eh, di nucleare, di gas, transizione energetica, eccetera, e eh, sicuramente, eh, questa è una cosa che abbiamo notato molto, c'è una sensibilità, c'è una sensibilità molto eh, grossa relativa al... Al nucleare, non dico che tutti siano a favore, assolutamente, però mh, ci sono molte persone che chiedono anche di essere informate, eh, di, di capire, eh, di approfondire questo argomento. E, e questo è un, po', è un po' emblematico forse, e, e l'ho trovato, trovato molto emblematico perché a marzo del 2021 avevamo fatto un, un sondaggio, era... Eh, mi sembra, non, non so perché stesse, stesse parlando di, di nucleare, abbiamo fatto questo sondaggio, il nostro termometro, un sondaggio ovviamente senza alcuna valenza scientifica, eh, però molto interessante per capire chi ci segue più o meno cosa pensa, in cui mh, quasi l'80% di eh, chi ci seguiva eh, diceva che mh, secondo lui c'erano un po' dei pregiudizi e non riuscivano nel dibattito e non si riesce a, giu a giudicare liberamente il nucleare. Eh, questa è una cosa che ricordo ci colpì molto all'epoca e, e infatti ci diede anche modo poi di, di approfondire ehm, abbiamo organizzato insomma, interviste, dibattiti anche eh, legati a questi temi e, tra l'altro questa, questa cosa poi è rimasta eh, un po' durante i mesi è risuccesso quando ad esempio abbiamo pubblicato eh, la notizia che Salvini è stato qualche mese fa eh, ha chiesto, ha annunciato che voleva raccogliere eh, diverse le firme per un referendum sul nucleare e anche lì tantissimi commenti eh, molto interessanti. E quindi noi semplicemente siamo giornalisti, noi vediamo chi ci segue e scrive queste cose e cerchiamo di eh, capire il perché. E anche per questo volevo chiedere insomma, alla eh, dottoressa Midulla eh, che è qui perché c'è questa attenzione mh, i giovani verso il nucleare e perché manifestano, come dire, eh, questa distanza dalle nuove generazioni su, su questi temi? Eh, allora, comincio dalla prima considerazione che ha fatto sull'ansia e io sono veramente molto solidale con, eh, con i ragazzi, e peraltro i motivi d'ansia non mancano sotto vari punti di vista in questo periodo, eh, però noi stiamo parlando in questo momento, diciamo, un po' criticando. Eh, dal vostro punto di vista è un'occasione incredibile per, per formare il mondo come dovrebbe essere, non so come dire. Forse è un, un'occasione imperdibile. Perché... Eh, la finestra in cui siamo, che purtroppo si, si rischia di chiudersi se non agiamo in fretta, è una finestra in cui eh, attraverso, diciamo, eh, facendo fronte al cambiamento climatico si affrontano e sperabilmente si risolvono anche altri problemi. Uno di questi problemi è sicuramente il nostro rapporto non solo con il clima, ma anche con la natura, quindi con l'uso delle risorse naturali, eccetera. Quando sentite parlare di economia circolare, molto spesso ne, ne, ne, parla, ne parlano a sproposito, ma in natura nulla si, si butta. Noi abbiamo creato un sistema che è, è pieno di, di rifiuti, di, di tutti i tipi, eh, anche, anche il gas di scarico delle auto è un rifiuto, se ci pensate. Ecco, c'è l'occasione di, di, di, di, di, di, di non perdere nulla, anche perché siamo coscienti che le risorse eh, con la popolazione mondiale arrivata, ormai avviata, anzi, verso, verso cifre stratosferiche, eh, noi dobbiamo le risorse usarle e riusarle il più possibile e quindi questo ne va proprio della, del, del, del, del, del nostro benessere però è, è qualcosa che ci farà vivere meglio, non ci farà vivere peggio la seconda cosa ovviamente è l'inquinamento che è una cosa di cui non si, i ragazzi non ne parlano più però l'inquinamento non è solo la plastica nei mari che è pure un, un problema importantissimo ma è, cioè, ci sono centinaia di migliaia di persone che muoiono di morte prematura a causa dell'inquinamento In pia la pianura padana è peggio di una camera a gas la pianura padana si vede dallo spazio quanto è inquinata non so come dire e tutte queste cose e, e, per esempio usando tecnologie diverse dalle attuali sicuramente potranno essere eh, non, dico, non dico curate ma perlomeno attenuate ma soprattutto secondo me noi dobbiamo cambiare proprio un modello che per esempio dà più importanza alle cose e meno alle relazioni questo io sono convinta che i ragazzi lo sanno i ragazzi intimamente sanno che questo è il problema di questo mondo quindi non, non cedete all'ansia per favore ma invece cercate di fare in modo che, che, la, eh, che, che, che, che tutto questo serva a, a evolvere in, in un senso più posit maggiormente positivo. C'è cioè l'ansia, cioè l'ansia può essere una buona, una buona base per partire, però bisogna poi reagire per il positivo. Il lavoro abbiamo già detto, ma è interessante la considerazione che lei faceva, molto interessante. Eh, eh, da riprendere però adesso mh, non voglio parlare altri 20 minuti il nucleare invece secondo me eh, qui bisogna discernere c'è in atto eh, chi frequenta twitter lo sa per esempio c'è in atto sicuramente una manovra organizzata e loro non, non lo nascondono nemmeno ci sono dei giovani studenti un gruppetto di giovani studenti un gruppetto non un gruppone un gruppettino di giovani studenti capeggiati da, da, da, da un tizio che si fa chiamare eh, avvocato atomico che eh, diciamo ogni volta che uno fa un messaggio che io faccio un messaggio che lontanamente gli dà il destro per parlare di nucleare cominciano con delle frasi fatte cominciando amare nucleare Ah, ma tanto è scontato che non, le rinnovabili non possono far fronte alla domanda di energia, quindi c'è bisogno del nucleare. Tutte frasi fatte e devo dire che mi annoiano mortalmente. Io che mi sono fatta, anche se ero una ragazzina, ma mi sono fatta il referendum dell'87, il referendum del 2011, francamente stare ancora a discutere di queste cose è una noia mortale. Eh, I problemi non sono stati per niente risolti, però io capisco che, che i giovani di oggi non hanno vissuto quel periodo che ho vissuto io. Io quando andavo a scuola mi leggevo la rivista Sapere, dove tra l'altro c'era una redazione dove c'erano anche i nuclearisti, quindi, che però poi si sono pentiti, cioè che poi hanno cambiato opinione tra questi un grande padre dell'energia in Italia, Gio... Gio... Gio... Giovan Battista Zorzoli e leggevo gli articoli di quella rivista mi sono informata e chiaramente poi quando è arrivato il referendum ero, ero già informata ecco l'unica cosa che vi consiglio è di, di, di informarvi, di leggere però stando ben attenti alle fonti perché oltre al rischio appunto che operazioni organizzate facciano apparire che ci sia un grande favore per il nucleare quando in, in effetti non c'è e c'è anche il rischio che voi non conosciate la fonte e allora non avendo, dando valore alla fonte potete mettere tutto sullo stesso piano, potete mettere sullo stesso piano uno che, che scrive porno con quello che scrive i promessi sposi, eh, se voi li giudicate tutti con lo stesso metro sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa. Ecco, questo è, la, è, è, è la, il discernimento che è sempre valido, che va attuato. Io prometto che chi lo vorrà e chi, chi, chi è interessato e chi non, è, non fa parte del gruppo dei nuclearisti perché lo sgamo subito, anche se si possono naturalmente, dire, se mi iscrive a m.midul.it, vi mando loro le domande e risposte dove c'è una ricca argomentazione sul perché il nucleare non è tutto quello che vi dicono e soprattutto c'è una ricca bibliografia poi voi vi potete andare a informare la fonte, anzi vi consiglio fortemente di andare a informare la fonte. Grazie per, per la risposta. Eh, non voglio entrare nel merito, insomma, di, di, di chi cerca di promuovere un messaggio nel modo, diciamo, eh, più, non so, positivo, negativo, eh, eccetera. Ognuno cerca di far passare poi le, le proprie idee. Eh, però mi incuriosiva appunto da osservatore più, più questo aspetto, cioè senza entrare nel merito, poi uno effettivamente può andarsi a cercare le fonti. Noi abbiamo fatto un dibattito, come eh, ti dicevo prima, e mi interessa questo, cioè allora se effettivamente eh, sui social, che è un po' il nostro campo di studio, diciamo su Instagram, eh, va per la maggiore diciamo, questa, questa narrazione, no? Ok, quindi abbiamo molti giovani che si interessano a, a questo tema, quello del nucleare, eh, perché eh, le associazioni, magari anche quelle storiche, non riescono ad avere eh, quel, quella mano, no? quel, non riescono ad avvicinarsi così tanto ai giovani? Perché abbiamo visto, ad esempio i Fridays for Future che sono cresciuti eh, negli ultimi anni, no? abbiamo visto questi giovani prendersi le strade, è una cosa bellissima, e poi però mh, effettivamente mi sembra che eh, la comunicazione sui social eh, comunque, diciamo quei discorsi eh, magari eh, raggiungono le redazioni, perché ci siamo noi che gli diamo valore, eh, c'è chi ci segue ma non si entra poi nell'attivismo no? non si fa qualcosa di concreto volevo chiederti appunto anche dal tuo punto di vista del, del WWF e eh, come com'è la relazione con i giovani social guarda tu hai ragione è un argomento di grande riflessione questo tu che vivi nei social ovviamente ti sarei fatto molte domande e avrei visto The Social Dilemma su Netflix che queste domande le fa esplicitamente e i social sono, sono ancora più infidi in un qualche modo come, come terreno rispetto a, ai media tradizionali, però ci sono e quindi noi ci commisuriamo. Io devo riconoscere, e su questo devo, dire, devo, devo ammettere un mio limite, che nonostante sia scritta Instagram non lo uso assolutamente, non mi piace assolutamente, e, mentre invece appunto uso di più Twitter perché è fatto più sull'attualità, più sulla, sulle cose... È una fonte di notizie, perché quando succede qualche cosa su Twitter lo sai immediatamente che per una persona che, che diciamo c'ha anche come passione di fondo in realtà la storia, che io da qui vengo come passione personale, è chiaro che, che, che, che, che, che mi prende di più. E, però noi ci commisuriamo con i social media e ovviamente sempre più stiamo cercando di, di raffinare il nostro modo per entrare in contatto con i giovani. Probabilmente i Fridays for Future, così come altre, altre organizzazioni giovanili, e so, sono sul, sui social più e meglio di noi, ma i nostri, il, la nostra organizzazione giovanile, che si chiama WWF Young, anche, anzi è una community, noi la definiamo una community giovanile, eh, si sta ponendo da tempo questo tipo di, di, di problema ovviamente noi no, sui social non entreremo mai come fanno i nuclearisti ecco vorrei, vorrei dirti che il nostro stile perché noi dobbiamo essere coerenti con quello che pensiamo non sarà mai quello di eh, fingere di essere tanti per cercare di, di dare l'impressione come opinione prevalente rispetto ad un'altra oppure come fanno quasi sempre aggredire con richiami richiamandosi l'un l'altro e, e cominciare a tempestare di messaggi che sono quasi sempre la stessa frase eh, ripetuta ecco questo non sarà il nostro stile non è il nostro stile il nostro stile è quello di interloquire con le persone e cercare di, di, di avere un confronto sui social il confronto è molto difficile quindi è, anche a te, perché tu sei il, il, quello che vive in questo ambito, eh, lancio la sfida, ma in realtà lancio l'invito a collaborare per vedere come riuscire ad avere un confronto vero e non un, eh, cercare così di acquisire eh, persone alla propria opinione, in modo anche raffinato, perché ci sono stati fiori di di persone che hanno visto che addirittura ci sono delle tecniche raffinatissime per cui, eh, che ne so, anche da posizioni opposte si cerca di catturare chi la pensa